Ragazzi questo video lo devo fare per forza, per forza, ragazzi, non è fattibile allenarsi 7-8 ore al giorno, non è fattibile nel senso che lo puoi fare, sì, però tuo disvantaggio ragazzi, questo andrà ad incidere negativamente sulla tua performance ragazzi, ricordatevi che l'obiettivo dell'allenamento ragazzi, che cos'è? Qual è l'obiettivo di tutti i calciatori professionisti, dell'accademia e quant'altro, in serie A e questo e quant'altro? Migliorare la tua performance Migliorare la tua performance in campo Non fuori dal campo ragazzi Tu potrai pure allenarti 7 ore al giorno Però rischi veramente che un giorno Tu abbia un grande infortunio Che potrà davvero incidere sulla tua carriera negativamente E davvero non vogliamo questo ragazzi Alcuni di voi mi hanno detto Kobe Bryant si allenava 8 ore al giorno Quindi non è mai troppo Kobe Bryant davvero ragazzi Kobe Bryant si allenava sulla sua tecnica di tiro e la pallacanestro non è certo come il calcio sono due sport completamente diversi ragazzi ognuno di questi sport ha bisogno di un diverso tipo di sforzo fisico quindi ragazzi tu non ti puoi paragonare a Kobe Bryant? assolutamente no perché tu non sei in serie A e lui lo era ed era seguito dai migliori preparatori fisici, atletici, quant'altro gli davano da mangiare, gli dicevano cosa doveva mangiare, cosa non doveva mangiare quanto doveva mangiare, a che ora, a che ora dormire, era seguito, erano monitorati ragazzi. Quelli di serie A e tutte queste accademie e questo e quant'altro hanno qualcuno dietro che gli dice cosa deve fare, cosa non deve fare, li fanno entrare nei degli appositi macchinari che gli dicono quanto tipo di sforzo devono tenere in palestra e questo e quant'altro. Alcuni di voi ragazzi vanno in palestra e ci stanno 3-4 ore e vogliono spaccarsi e questo e quant'altro non sanno nemmeno perché sono in palestra assolutamente no, tu devi avere il tuo programma per forza ragazzi non puoi andare, a fare tutto quello che vuoi e pretendere che ah sì sì sto facendo del bene perché questo lo ripagherai in 2-3 anni, vedrai di quei risultati stra negativi andiamo a vedere come si allenano questi calciatori professionisti ragazzi non è nemmeno un decimo di quello che fanno la maggior parte di voi è solo che la costanza è ciò che premia sempre un atleta Puoi fare anche 30 minuti al giorno, ragazzi, e di sicuro otterrai più risultati dell'allenarsi 7 ore al giorno senza alcun riposo e senza alcun tipo di programma specifico. Devi sapere quello che stai facendo e perché lo stai facendo. Quindi, ricordati, se vuoi allenarti, focalizzati sull'obiettivo dell'allenamento, cioè migliorare la tua prestazione in campo. Quindi, ragazzi... Non voglio sentirne più, 7 ore al giorno non è fattibile, vuoi avere una lunga carriera, non allenarti 7 ore al giorno, assolutamente no!